Ciao e benvenuta nella seconda parte del video i 10 errori che commettono le spose. Sei curiosa di conoscerli tutti? Sigla! Errore numero 6 Non confrontarti con il partner Hai mai pensato che il tuo partner potrebbe avere le tue stesse paure e ansie riguardo al vostro matrimonio? No! Eppure è quanto emerso dal corso per fidanzati che tengo insieme alla dottoressa Laura Corpaccini. Confrontati con l'altra metà della coppia per capire quali sono le vostre reciproche esigenze e desideri riguardo al giorno delle vostre nozze. Affrontate assieme eventuali paure e ansie. Concedetevi dei momenti di relax. In questo modo potrete ricaricarvi e arrivare prontissimi al giorno delle vostre nozze. Errore numero 7. Le insidie della scelta dell'abito. Penserai? Che ci vuole? Basta andare in negozio e quando troverò quello che mi fa battere il cuore, che mi fa sentire speciale, sarà mio e sarà finita lì, no? È quello l'abito giusto. I sogni sono desideri. Eppure no. Purtroppo non è così. Gli errori che commettono le spose nell'ambito della scelta dell'abito sono talmente tanti che non posso raccontarteli in un solo video. Ti faccio giusto qualche esempio. Lo scelgono di uno o due taglie in meno sperando che questo li possa spronare a fare una dieta. Ne scelgono uno che è bellissimo, di cui si sono innamorate, ma purtroppo è scomodo per il loro tipo di evento. Non lo abbinano ad accessori e stile. Chiedono pareri a troppe persone. Oppure decidono di comprarlo online o addirittura troppo presto. Gli errori possibili sono veramente tanti. Vai alla prova preparata. Errore numero 8. Affidarsi ad amici o a persone che non sono dei professionisti. Durante l'organizzazione delle proprie nozze capita che, a volte per necessità, a volte solo per cortesia, si finisce per affidare alcuni servizi ad amici o a persone che non sono poi dei professionisti. Nella mia esperienza, purtroppo, però, ho notato che questa mossa, che all'inizio sembra un'ottima mossa strategica, spesso non paga affatto. Errore numero 9: Non costruire una relazione col fotografo. No, naturalmente, non sto parlando di fare un menage à trois. Il triangolo ma la maggior parte degli sposi, dopo la firma del contratto, non rivede il fotografo se non il giorno del matrimonio. Questo però può causare qualche problema. Ad esempio, che tu ti senti in imbarazzo. Approfitta dei mesi precedenti al matrimonio per conoscerlo meglio. Incontratevi, spiegagli se c'è qualcosa che magari vi mette a disagio o parti del corpo che insomma non vi fanno sentire proprio bene con voi stessi. Fate anche un mini servizio di prova, in questo modo lui saprà come cogliervi sotto la luce migliore e voi quel giorno potrete essere sereni e sicuri del risultato. Errore numero 10. Dimenticare le fedi nuziali. Ma che siamo? Sul set di quattro matrimoni o funerale? Ti sei accorta che anche tu stai commettendo uno di questi errori? Non è troppo tardi per correre ai ripari, scrivimi subito a infochiocciolamatrimonio5sensi.com Alla prossima e al successo del tuo matrimonio!